C'è l'ombra dell'albero, chi è che mi fa l'ombra qua? È l'albero? Chi lo so? Sono l'ombra? Fa eh? fuoco? Buh. Sono solo, sono solo. Plessa. Ma puoi stare dove vuoi? Qua ci è scaduto il sole quasi, eh? Robin, oh, ci è scaduto? Ma qual è il topic, l'argomento? l'argomento è genova napoli livorno Torino milano dai veramente Sì, veramente dai dai te no stai a perdere tempo con tutte queste chiacchiere fai sto video ma dammi un momento eh come lo devo abbassare fino a qua così sta bene eh cazzo di fuoco lo vedi te eh c'hai poco tempo Robby, è inutile che ci giri intorno fai sto cazzo di video Sono pronto vado? diventa giù pesante lino e eh, basta non se ne può più di più entra proprio cazzato nero eh cazzo ma non se ne può più di più oh mi sono proprio rotto veramente non se ne può più poi entra quello da fuori ma di che robin e perché sei così incazzato questo era un po' sardo alla fine rifallo Beh Robin, ma perché sei così incazzato? È perché vai agli eventi, vai a... Dove cazzo vai? E vai al sole, no? Perché vai agli eventi, alle conferenze, ai workshop, ai seminari, pure a pagamento, e arriva sempre quello lì, forse uno solo magari, no non è quello lì, arriva quello lì nel senso, quel tipo lì che mette su la sua presentazione e comincia a leggerti una slide dopo l'altra legge quello che ha scritto lui sulle sue slide, non solo, in più cosa fa? Genio, si gira verso lo schermo, punta il telecomando verso lo schermo e presenta le varie slide, ogni tanto viene da te, dice qualcosa, e poi poi torna, va verso lo schermo perché ecco, ma il pubblico dove sta? Sta di qua! Perché stai sempre girato di là a presentare ste slide? Noi stiamo qua, ci vuoi parlare a noi? Eh no perché è la verità, ah! ma che te sei proprio uh, uh, ma ci abbiamo perso proprio il lume della ragione ma che mi stai a presentare i tuoi slide ma non eri venuto qua per presentarmi le tue idee le tue idee e poi parliamoci chiaro oh, ste slide che sono? sono le tue note personali cioè sono le sue note personali di quello che dovrà dire, trattare quelli che hanno tutto quel testo nelle slide che non riesci neanche a leggere tu che stai poi nell'ultima fila dici ma che cazzo hanno scritto qua ma cioè ma è scemo cioè ma se è portato il quaderno con gli appunti qua ce lo sta leggendo ma io dico ma fammi da 400 capocciate al muro se ti sei dovuto fare questi appunti ma io dico leggiteli a casa studiateli no? imparateli a memoria ma che cosa ci siamo andato a fare a scuola? cioè sta materia che è la top che c'è in tutte le scuole eh? imparare a memoria la roba cioè usano. no? è una materia che abbiamo dovuto imparare per forza Utilizza questo skill, impara, sta dannatissima roba, memoria e non ti girare verso lo schermo a presentarmi la tua roba Eh Robin, ma cosa pensavi no? Si fa una presentazione, ti chiamano per fare una presentazione, si chiama così proprio per questo. oh ma stai proprio fuori se lo leggere resta a casa anzi ti dico meglio anzi lo dico agli organizzatori degli eventi perché poi siete voi responsabili di far andare questa gente sul palco dirgli pure magari bravo alla fine ci vediamo l'anno prossimo se volete invitare queste seghe allora mandateci a noi che paghiamo il biglietto che ci siamo iscritti ci mandate una settimana prima magari anche due la presentazione di questi signori Ah, noi ce la leggiamo, non l'abbiamo mai vista prima la leggiamo con interesse il giorno che c'è l'evento vedete questi signori sul palco e noi in quei 45 minuti gli facciamo un po' di domande interessanti su queste cose che hanno scritto invece che venire qua a vedere loro che leggono le loro note eh, cioè sarebbe più interessante per tutti anche per loro io penso che se uno ha delle idee chiare nella testa poi gli servono le slide se usa le slide per spettacolarizzare per rendere ancora più interessante il suo racconto, accompagnandolo con delle immagini, delle citazioni, eh, delle illustrazioni o diagrammi che a volte aiutano a illustrare o a spiegare qualcosa, bene ma se no dobbiamo uscire da questo mantra vado a parlare in pubblico mi servono una serie di slide ma chi l'ha detto? fermo, no, anzi no, per favore, salvati se ancora non l'hai mai fatta morale della favola? se una cosa ti sta a cuore se hai le idee chiare se hai qualcosa veramente che vuoi comunicare e condividere se hai avuto coscienza di studiare e di prepararti le slide non servono PowerPoint lo puoi buttare via